luogo oh. torniamo in Italia con la cronaca 35 anni fa una bomba esplodeva sul treno 904 che da Napoli viaggiava verso Milano le vittime allora furono 16 oggi i sopravvissuti attendono ancora la verità sui mandanti di quella che è passata un po' alla storia come la strage di Natale ce la ricorda Claudio Pandolfi e ero sicura di morire perché con tutto il sangue che mi scendeva in gola ho capito chiaramente stiamo morendo è successo qualcosa di grande ma forse uno scontro qualcosa ma nessuno pensava a una bomba il 23 dicembre del 1984 la signora Enza Napoletano si trova nella carrozza 9 del rapido 904 quella in cui alle 19.08 scoppia la bomba proprio mentre il treno partito da Napoli con destinazione Milano attraversa la galleria di San Benedetto Val di Sambro in Toscana si ritrova al buio con i suoi due figli piccoli ferita noi siamo stati all'interno. Il ricordo più nitido è la voce dei genitori che chiamavano i figli. 16 morti, tra cui tre bambini, quasi 300 i feriti. Una strage orrenda che ha segnato per sempre la vita dei sopravvissuti. Io e i miei figli, le conseguenze le abbiamo avute dopo. Ci sono attacchi di panico, ci sono... È stati d'ansia. Nel 1992 Pippo Calò, il cassiere della mafia e i suoi uomini vengono condannati in via definitiva per strage. Le sentenze parlano di un intreccio tra Cosa Nostra, Camorra e versione di destra. La bomba avrebbe dovuto distogliere l'attenzione dello Stato dalla lotta alla mafia. Mancano ancora i mandanti. Nel 2015 Totò Origina viene processato e assolto per l'attentato. Muore prima del processo di appello. Abbiamo bisogno di sapere chi è stato Abbiamo bisogno dopo 35 anni di avere la verità. Non possiamo più accontentarci di una verità, di una finta giustizia. E adesso la storia di Giuseppe Pistolato, il diacono operaio che per vent'anni ha aiutato i detenuti del carcere di Venezia. Anche lui è tra gli eroi civili insigniti pochi giorni fa dal presidente Mattarella e lo ha incontrato Rossana Caviglioli. La notizia me l'ha portata mia nuora è venuta con mio figlio l'altra sera, capivo, ma non mi rendevo conto, ecco, di una roba del genere. Sorpreso, quasi intimidito dall'improvvisa notorietà, Giuseppe Pistolato, per tutti i bepi, 93 anni, diacono, per 40 anni operaio nel cantiere Navale Breda, è stato nominato da Sergio Mattarella, commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Per l'impegno profuso e la motivazione...